In primavera ci saranno le elezioni amministrative al Comune di Terni. Mi chiamo Federico Pasculli, ho 37 anni, mi occupo di produzione e logistica. Sono candidato al ruolo di portavoce sindaco per il meetup Grilli Ternani. Perché scegliere te come candidato? Occuparsi di logistica e produzione significa gestire al meglio le risorse e raggiungere l'obiettivo così come per un'azienda credo che sia fondamentale anche per un comune l'obiettivo di gestire al meglio ogni nostra risorsa sia umana che materiale insieme ai cittadini dobbiamo costruire un, un programma che sia innovativo che guardi al futuro che tenga presenti anche quella che è la storia di Terni ma che ci porti in un, in un futuro che in questo momento non ci appartiene si parla di smart city, si parla di tante cose ma in realtà siamo fermi a tecnologie che ormai sono sorpassate. Abbiamo bisogno di nuove risorse. Di quali risorse necessita la città di Terni? Quando parlo di risorse non credo che le risorse fondamentali in questo momento siano risorse materiali. Le risorse di cui abbiamo bisogno oggi sono i cervelli. Le grandi aziende estere non comprano mattoni o quello che vedete qui intorno. Ci stanno portando via le teste che cambieranno il futuro in altri paesi e in altre città. Per fare questo abbiamo bisogno di ricerca e innovazione perché il futuro passa tramite queste due parole. Ricerca e innovazione vuol dire ricerca di nuovi materiali, ricerca di nuove tecnologie ma soprattutto occorrono persone che sappiano immaginare un futuro diverso. Pensiamo che tutto quello che abbiamo intorno l'hanno inventato persone. Non fermiamoci al fatto che non possiamo vedere un mondo diverso. Insieme possiamo progettare, inventare e disegnare una città che sia nostra che sia nuova. Terni deve avere la capacità di mantenere la propria storia, ma deve avere anche la capacità di guardare al futuro e di immaginare una Terni nuova. La ricerca richiede investimenti. Che tipo di investimenti può fare la città di Terni per la ricerca? Bisogna uscire da questa gabbia mentale che la ricerca sia spettro di denaro. La ricerca vera non chiede denaro, la ricerca vera porta denaro. Non dimentichiamo che la grande esplosione dell'industria a Terni è stata grazie ai brevetti della Moplefan, dei polimeri, del fiocco e dell'acciaieria. E la svendita di questi brevetti ha portato alla nostra crisi. Per fare ricerca e innovazione, chiaramente bisogna passare per università e studi di ricerca. Questa è una scommessa che oggi Terni ha perso. Questa che vedete, questa università, è oggi è chiusa. E stiamo chiudendo scienze politiche, abbiamo ceduto mediazione linguistica, è rimasta soltanto una promessa dispersa nel vento biotecnologie e questo ci ha portato via le ricerche staminali e molte altre cose. Non possiamo più permetterci di perdere le scommesse che vanno verso il futuro e di lasciare che i cervelli della nostra città vadano via dalla nostra zona. Non possiamo più permetterci di perdere i treni che vanno verso il futuro. Acquistiamo questo biglietto insieme.